Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un mandrino che viene utilizzato su trapanini, mini trapanini per lavori di precisione e può montare punte da 1 mm a 6 mm. Il passo del, del filetto è M8, quindi è un M8 e lo possiamo usare anche su frese, su CNC. È un mandrino molto valido e chiude punte da... 1 mm 6 mm grazie vi aspettiamo al prossimo video